Per me la casa è un, un, un rifugio, è un luogo privato. Mentre domani, dopodomani, io non ho tempo, se ho tempo vi chiamo. Eh, sì, ma di dove sei? Eh, mi dispiace chiedertelo, non dipende da me, ma l'agenzia non affitta stranieri. Cosa significa cercare casa nel territorio metropolitano di Torino per persone provenienti da altri paesi e persone razzializzate? E questa è la domanda al quale Città Metropolitana di Torino cerca di rispondere proponendo la nuova azione Non si affitta a persone straniere, presentata oggi nella sede istituzionale. Quando arrivavo io, mi vedevo allora e mi dicevo, la casa è stata già presa. È come se il velo mi ricordasse ogni volta che non sono, non sono abbastanza italiana. Mi dice sì, c'è casa. E dopo, quando vado io, mi dice: Ma non fanno gli stranieri il fittare. L'azione di sensibilizzazione è promossa dall'Associazione Almaterra, punto informativo della Rete regionale contro le discriminazioni, con il sostegno del Nodo metropolitano contro le discriminazioni della Città metropolitana di Torino e dall'Associazione Arteria Onlus. Presentiamo oggi qui in città metropolitana una nuova azione del progetto di sensibilizzazione eh, dal titolo Non si affitta alle persone straniere, un titolo provocatorio che vuole però analizzare un fenomeno che la città metropolitana vive, cioè quello del pregiudizio del razzismo nel mercato della casa e con alcune associazioni e grazie all'azione perenne e capillare del nodo metropolitano siamo oggi qui ad analizzare questo problema e a provare a proporre uno strumento nuovo di raccolta dati di episodi discriminatori per provare a dare risposte insieme in questa direzione. Allora l'esperienza di Carmadonne è un'esperienza provinciale di una piccola città eh, di 30.000 abitanti e abbiamo purtroppo dovuto constatare che la comunità è eh, chiusa e diffidente verso questo tema, quindi l'accesso per le persone straniere alla casa e eh, come, associazione, come Carmadonne è un'associazione interculturale che lavora da tanti anni con le donne e con gli stranieri sul territorio, ci siamo attivate con i nostri partner, con la nostra rete e abbiamo cercato di risolvere un po' il problema per questi giovani i ragazzi e donne straniere che stavano cercando una casa e quindi ehm, abbiamo dovuto constatare che l'unico modo per trovare casa è stato eh, le conoscenze che abbiamo tramite la nostra rete e ci piacerebbe invece eh, affrontarlo in modo un po' più strutturale e con anche appunto come dicevamo prima interventi di sensibilizzazione verso la popolazione e la comunità che sia un po' più accogliente. L'Associazione Almaterra, all'interno di questo percorso, nato grazie alla collaborazione con il, dono, con il nodo antidiscriminazioni della città di Torino e con l'Associazione Arteria, che è partner di diversi nostri progetti e iniziative, eh, ha deciso di mettere su, di creare un modulo di raccolta dati che possa monitorare qual è il problema del diritto di accesso alla casa per persone straniere e o razzializzate. Eh, è un progetto che si estende non solo al territorio della città di Torino, ma anche alla sua cintura, al territorio metropolitano, ci lavoreremo per un anno e speriamo di raccogliere in questo anno dei dati che possano darci degli indicatori rispetto al problema, e alle situazioni che c'è sul nostro territorio. Eh, come associazione Arteria partecipiamo a questa iniziativa promossa dalla città metropolitana e eh, in collaborazione con l'associazione Almar Terra eh, di raccolta dati sul tema delle discriminazioni nel tema dell'affitto. In particolare il nostro contributo sarà... Eh, di coinvolgimento delle reti territoriali eh, a cui partecipiamo, crediamo l'importanza che questo questionario arrivi ai margini eh, della, della città perché possa essere significativo e raccolto come opportunità da tante persone eh, sapendo altresì che eh, la discriminazione spesso è celata e velata, non è così manifesta non ci sono i cartelli, non si affitta alle persone straniere eh, ma eh, i casi sono tanti e variegati. Allora proprio questa diffusione territoriale permetterà una diversificazione del coinvolgimento delle persone, eh, sia le vittime sia i testimoni, affinché questo possa essere un lavoro proficuo.